Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele, oggi voglio portarvi in questo video diciamo, speciale dove vi mostro live il caricamento dei prodotti di uno dei miei negozi, lo specifico ebay, andrò a caricare circa 2000 prodotti, vi faccio vedere il processo base, non è l'unica strategia, è una delle strategie che utilizzo quando devo caricare tanti prodotti, e tutti insieme, parliamo tanti, 1000, 2000, 3000, 4000 prodotti e quindi senza una ricerca del prodotto specifica poi ci sono altre strategie in cui si applica la ricerca del prodotto si va nello specifico questo comunque è tutt'altra tutt situazione in quel caso si vanno a vendere le, eh, i prodotti venduti si vanno a ottimizzare e si mettono prodotti simili questa invece è, nella, è la situazione in cui hai un negozio che ha migliaia e migliaia di articoli, e ovviamente devi andarli a riciclare, devi andare a mettere migliaia di prodotti alla volta. Eh, sono strategie diverse, farò un video anche dedicato al, a quella, alla ricerca del prodotto specifico su negozi più piccoli. Prima di tutto, prima di iniziare, voglio ringraziarvi a tutti voi che vi iscrivete, e voglio anche volvi le mie scuse perché negli ultimi video l'audio è stato abbastanza scasso alcuni di voi me l'hanno fatto notare eh, mi, hanno, mi avete detto di comprare il microfono la verità è che i microfoni li ho, ne ho due eh, dopo un po' di ricetta, dopo aver fatto un po' di prove ho scoperto che è il microfono che guasto io utilizzavo questo microfono qui che si è guastato così senza avviso facendomi sgranare l'audio non è stato semplice capire che è stato il microfono perché ovviamente non, non, non andavo a immaginare che non, non è molto vecchio l'ho comprato da poco non andavo a immaginare che sia bastato ora sto registrando con l'audio del computer eh, ma ho già ordinato un nuovo microfono grazie a tutti per la vostra pazienza ma non perdiamoci più in chiacchiere andiamo a vedere un po' come si fa la ricerca del prodotto siamo qui sulla mia pagina AutoDS eh, qua ci sono gli ultimi ordini che ho ricevuto per andare a caricare diversi ordini, in questo caso andiamo a prendere riferimento a Amazon, eh, e vi mostrerò come caricare diversi prodotti e la linea guida che utilizzerò. Allora, quello di cui abbiamo bisogno ovviamente è un negozio eBay che supporta tutti questi prodotti con cui già vendiamo, Quelle non è consigliabile, anzi ve lo sconsiglio totalmente, di caricare migliaia di prodotti in un nuovo negozio, in un nuovo accanto. Se volete saperne di più, potete cercarmi via email, trovate l'indirizzo in descrizione. Dopodiché, quando io vado a caricare migliaia di prodotti, vado nella pagina degli ordini ricevuti, sono questi qua. Questi sono alcuni degli ordini che ho ricevuto, diciamo, in questi ultimi due giorni. E ovviamente dovete aver bisogno dell'estensione AutoDS, se utilizzato l'ODS installata che vi farà estrapolare il prodotto. Ora, quello che vado a fare è ovviamente per non cercare di caricare tutti i prodotti a caso, è andare a utilizzare gli, gli ordini che ho già ricevuto per prendere categorie di prodotti che, che già hanno venduto. Perché ci sono più probabilità che se io ho venduto una penna, eh, vado nella categoria di quella penna metterò tutti i prodotti simili perché se ha già venduto uno o più volte ci sono più probabilità che quella categoria possa vendere nuovamente quindi in questo tipo di strategia per non mettere tutto a caso andiamo a prendere lo storico dei prodotti che già hanno venduto in questo caso andrò a vedere gli ultimi prodotti che ho venduto sono qui ovviamente ho dovuto oscurare molte cose come i dati del cliente le foto e tutte, quante, e tutte cose ma ci sono i degli essenziali andrò a prendere come vedete qua c'è Source Item ID, che è l'ASIN di Amazon. Cliccandoci ci porta nella pagina del prodotto venduto. Questo prodotto è, andato, è stato venduto da 23,99 e il prezzo di acquisto è 16,99. Aspettiamo che è carica. Ok, eccoci qua. Come vedete, 16,99. Si tratta di elastici per la palestra. Una categoria che sicuramente sta andando forte in questi giorni con le nuove restrizioni e le chiusure delle palestre. Eh, in questo caso cosa faccio qui sono nella, nella categoria nelle sottocategorie vado a scegliere se fare una categoria intera o sottocategoria in questo caso essendo un articolo sportivo la categoria è enorme e, e c'è comunque molta richiesta quindi mi conviene andare nel sottocategoria che è Pilates ah, cliccando su Pilates è sotto la che è la sottocategoria ve l'ho riportato qui che è la pagina principale della, della sottocategoria come vedete con tutti gli articoli simili quello che andrò a fare che mi sposto in alto quello che andrò a fare ok, mi qui dove ci sono le pagine come vedete qua c'è l'estensione pallino auto DS cliccandoci questo compare solo nelle pagine Amazon supportate cliccandoci si apre questa pagina dove posso, permetto, posso estrapolare tutti i prodotti che mi servono quindi andrò a cliccare estrai come vedete, ha estratto 112 prodotti. Faccio un po' di pagine di questa categoria perché sono articoli che vendono molto, è una categoria che già conosciamo. Comunque, so già per esperienza che questo prodotto in questi giorni sta vendendo tantissimo. Quindi vado a estrapolare qualche centinaio di articoli di questa sottocategoria. Non mi interessa fondamentalmente quali articoli sono, ok? Voglio estrarre, come vedete. Il processo è un po' ok, dipende dalla pagina perché ovviamente non vi fa estrarre i poppioni. Di estrai, E quindi andiamo avanti così, con un po' di pagine, fino a quando non riteniamo che il numero di articoli di questa categoria sia soddisfacente per il nostro negozio. Siamo A 300, 356 e continuiamo avanti. Così 400. arriviamo a 400. Che come vi ho detto, dovrei avere circa 1.500-2.000 prodotti. Eh, quindi, questa categoria diciamo è 400 mi bastano. Quello che faccio ora è chiudere queste pagine. Non vi preoccupate, il codici di manco, e vado all'ordine ricevuto successivo e vedo cos'è, seghe per potatura, sono utensili per potare le piante, gli alberi, come vedete ci sono seghi accessori, pensili a mano, sinceramente non mi fa impazzire tantissimo questa categoria, però ho già venduto, andiamo a estrapolare comunque un paio di pagine su questa categoria, anche perché comunque ci sono prodotti interessanti, vanno a ti va a portare nel, nella pagina di Birgola e cercherà prodotti o estratti. Sì, comunque sono prodotti che vendono, gli articoli, gli articoli diciamo, tensili da casa, da lavori, come trapani nei abitatori. Può andare bene, ok? Poi magari in un prossimo video vi faccio vedere come stravolare più veloce, perché abbiamo bisogno di un'altra estensione. Però no, al momento su questo browser, e comunque volevo pare poca confusione, perché già il video, se siete alle prime armi, può richiedere un po' attenzione. Come vedete comunque non mi interessa tanto i prodotti a parte nemmeno i prezzi, perché come andiamo a vedere, e poi i prezzi li andiamo a decidere noi su AutoDS quando andiamo a caricare i prodotti estraiamo siamo a 500 600 ok. ripetiamo il processo diciamo che tutti gli ordini ricevuti quindi vado a cliccare su un altro ordine cos'è un, una terapia alternativa un diffusore Ok, va su terapia alternativa prodotti per la medicazione questa qua è una bella categoria perché comunque di tendenza in questi periodi diciamo la i eh, diffusori, gli odori essenziali, um, creme, tutte queste cose sono abbastanza di tendenza, grazie anche agli influencer, che ha un paio di anni che spingono su questi trend, quindi andiamo sempre a colpo sicuro, le persone stanno spendendo sempre più soldi per il proprio benessere fisico e mentale. Eh, quindi sì, è una categoria che mi piace molto. Andiamo a estrarre, siamo a 700 Direi di arrivare a 1000 e fermarci qua, così che il video non diventi troppo lungo. E in pratica il processo che andiamo a fare è sempre, è sempre questo. Andiamo a estrarre, poi abbiamo categoria. Ora porto un po' avanti il video, più o meno abbiamo capito abbiamo capito cosa, cosa bisogna fare. Uh, questa è un'altra vendita, del trucatore per lo sport. Ovviamente io queste vendite poi vado... Ottimizzarlo nei miei negozi. Questo articolo l'avevo già venduto. Io, nel mio negozio, lo andrò, ad ottimizzare, andrò ad ottimizzare le immagini, andrò ad ottimizzare i titoli in modo che eh, venda sempre di più. In questo caso, alimentazione e nutrizione ci cioè, va bene come sottocategoria e andiamo a estrapolare un bel po' di articoli. Ok, siamo a 800. Va bene, mi fermo qui. Immagina che andiamo avanti per altre due categorie arriviamo a 1000-1500. Cosa facciamo? In questo caso puoi esportare sia il file come CSV che te lo salvano il computer oppure eh, se lo vuoi tenere, se vuoi fare le modifiche oppure lo selezioni tutto, selezioni tutto fino alla fine. Ok, siamo arrivati alla fine. clic destro e copia e abbiamo copiato tutti i codici ora cosa dobbiamo fare tornare su ts andiamo su upload quindi andare a caricare i prodotti e abbiamo l'upload regolare che è quello che ho fatto vedere l'ultima volta e poi il bulk upload che è quello per caricare migliaia o centinaia di prodotti tutti in una volta. Qui andiamo a cliccare in colla quello che abbiamo copiato prima e, come vedi, sono tutti gli Async. Ok? Qua andiamo a vedere le configurazioni e andiamo a configurare nel modo che ci serve. Andiamo a mettere qui eBay Italia, perché in questo caso sto caricando i prodotti in Italia. Sul backhaven andremo a mettere la percentuale in cui non vogliamo che un prodotto scenda di prezzo rispetto a quando è venuto, su, è venuto su ebay quando è venuto su amazon che è la nostra linea di parità diciamo dove noi andiamo a vendere in, in pari quindi io metto 17%, il 17% per chi software ovviamente va a fare una sorta di repricing con i competitors quindi con altre persone che vendono gli stessi prodotti in modo da avere un prezzo competitivo e darci maggiore visibilità in questo caso metto il 17% poiché eh, abbiamo il circa il 10% di fee, di fee ebay che ne ha a pagare ebay circa il 3,6% di costo paypal 2% di costo IVA sulla fattura, venduta, sulla fattura di ebay e il 2, circa il 2% di costo di auto di quindi se noi vendiamo al 17% di eh, incremento rispetto al prezzo di Amazon andiamo in parità poi c'è il profitto addizionale che se noi vogliamo applicare un costo fisso in più, in questo caso a non mi interessa, il percentuale di profitto in più che dobbiamo andare a vendere, 15%. Quindi idealmente noi vogliamo il 15% di profitto a ogni, di ogni prodotto. E ovviamente il software da solo in base ai competitors può scendere da 15% a 6%, a 4%, al più 12%, in base ad altre configurazioni del prodotto può anche aumentare ma non può mai poi mai andare sotto il 17% che è quella, la nostra cifra di qualità che abbiamo inserito il prezzo io voglio per esempio che vengano caricati articoli solo che costano almeno 10 euro per non avere articoli troppo economici questo perché? perché ne siamo, andati caricare, migliaia, ne siamo andati a caricare migliaia di prodotti presi diciamo un po' a caso quindi eh, dobbiamo fare dei filtri e voglio al massimo che un prodotto che venga caricato costi 200 euro, non mi interessano prodotti, in questo caso che costano di più. Quindi il software dei codici che abbiamo preso su Amazon andrà a selezionare prodotti che costano almeno 10 euro e al massimo 200 euro da per caricare. La quantità per ogni prodotto che vogliamo caricare. in questo caso uno, io consiglio sempre uno per non mangiarti quei limiti di vendita, a meno che hai un, un, un account senza limiti di vendita, come alcuni che ho io, che sono molto rari, ma in ogni caso non c'è motivo di selezionare più di uno perché il, prodotto, vende, poi il software quando ti vende un prodotto te lo rimette automaticamente disponibile sarà disponibile su Amazon. Eh, Queste puoi lasciare di default sono le business policies di eBay che dovresti averle già settate su eBay. Queste ovviamente ti devi fare con qualunque configurazioni per iniziare a vendere su eBay, se hai bisogno di una mano puoi scrivere via email o iscriverti al canale, non do dimenticare che farò video anche dedicati a questo. E I template sono le descrizioni. Se tu ti crei una, una descrizione per i tuoi prodotti, che il software ti ricarica. Quindi, è presente quando vai sulla pagina eBay che vedi una descrizione, tu, tutte le immagini, le scritte, le politiche del negozio, tutte cose, te le prepari così il software per ogni, per ogni annuncio lo inserisce automaticamente. Qua devi mettere la lo, località del prodotto, in questo caso, Italia. È la, la località del del prodotto da dove viene spedito in questo caso mh, possiamo mettere multi location perché ha utilizza più diciamo più magazzini sparsi in, in tutto il paese qua andiamo noi a mettere eh, duplicate main picture to wealth che sarebbe che il software in automatico rimette mette 12 foto nell'annuncio che sono numero massimo di foto e poi avendo annunci ebay Amazon solitamente ha 12 foto, ne ha un po' di meno, te le moltiplica per raggiungere i 12 questo perché ebay ti dà più visibilità se sfrutti tutte le foto inserite e questo è, ti mette ogni, ogni parola del titolo in carattere maiuscolo con la lettera iniziale eh, questo il viro non, non lo devi mai attivare te lo, te, lo, te lo spiegherò in un altro video cosa sono e il marketplace allora marketplace serve quando se vuoi, anche articoli venduti spediti da venditori terzi, cioè articoli non prime. Fatto questo, puoi caricare, puoi fare salva o upload in base a se utilizzi il software IPA o non IPA e vanno caricati automaticamente nel tuo negozio. Bene ragazzi, spero che il mio video vi sia stato utile. Grazie a tutti di avermi seguito fino alla fine, ti ricordo di iscriverti al canale e mettere like al video così mi aiuterai a crescere e soprattutto rimanere aggiornato sui prossimi video su ebay, amazon, dropshipping finanza personale, tutto quello che riguarda il mondo dei soldi, stiamo crescendo come comunità e vi voglio portare sem contenuti sempre più interessanti e grazie a tutti quelli che mi seguono e che mi cercate sia su instagram che su facebook e via email grazie a tutti, ciao alla prossima